va bene allora oggi che è l'ultima lezione praticamente prima della pausa eh, lo dedichiamo a, a completare un po di esercizi eh, sul tema del, dei KPI hm? giusto per un pochino cercare di comprendere meglio qual è l'approccio la, no? che, che dobbiamo adottare quando abbiamo eh, cioè questo compito da portare avanti quello di definire i KPI um, Parto da qualche osservazione relativa ad esempio alle difficoltà che alcuni hanno avuto nel laboratorio di ieri, dove quello che vedo è un po' forse un tentativo da parte di alcuni di essere esaustivi, cioè definire ogni possibile criterio, ogni possibile caratteristica che possa essere di interesse. Questo è certamente possibile, nel senso che io posso prendere un qualunque processo. Okay? Per questo processo scegliere uno degli stakeholder, a piacere, e poi posso chiedermi sulla base di queste categorie no, che abbiamo qui riassunto nella nostra figura, questa, posso chiedermi allora per quel processo, per un certo tipo di stakeholder, quali sono dei KPI di efficienza? Quali sono in particolare quelli di costo unitario? Come li possiamo esprimere? E allora lì mi chiederò, sì, possiamo definire il costo unitario decidendo che cos'è per noi il costo, il costo di acquisto, il costo in, in, in euro, il costo in termini di tempo impiegato, il costo in termini di risorse, il costo in termini di materie prime. Per unità, che cos'è per me l'unità? L'unità è l'ordine arrivato, è il pezzo prodotto, è il semilavorato quindi sulla base di, di un concetto costo unitario posso generare molti indicatori possibili a seconda appunto dei singoli processi di qual è il significato di costo, qual è, il costo di, eh, qual è il significato di unità idem la produttività che di fatto è poi l'inverso ehm, no, del costo unitario cioè le unità prodotte per unità di risorsa no? quindi mentre costo unitario è costo fratto unità eh, quindi abbiamo una Risorsa, spesa, un costo, fratto una produzione, un'unità, la produttività è praticamente il contrario, no? è l'inverso. Eh, immaginiamo di poterlo fare no? su, su tutte queste categorie, ciò che otterremmo è, sono, saranno probabilmente 100 indicatori diversi per un processo, per uno stakeholder di quel processo. A quel punto uno dice, di questi 100, quali sono quelli più importanti rispetto ad altri, più significativi rispetto ad altri? Che capiamo che questo procedimento è molto oneroso, cioè porterebbe via una quantità di tempo incredibile per generare molti indicatori e per poi alla fine sceglierne due o tre. Okay? Quindi quello che conviene fare è... Scusatemi... È, L'altro problema è che eh, nella scelta degli indicatori ci si farebbe guidare da quelli che sono gli indicatori possibili. Okay? Quindi come se vi chiedessero scrivimi una funzione matematica che descriva, so, l'andamento di un certo fenomeno, che ne so, il moto dell'ascensore per dire e quindi accelera, poi va costante, poi si ferma, eccetera, e voi anziché partire dall'analizzare il moto, quali sono gli aspetti, il fatto che è fermo, poi accelera, poi si muove, poi arriva, proviate a costruire tutte le possibili funzioni matematiche usando la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, l'integrale, la derivata, eccetera. No? E poi dice, ma di queste qui ci sono queste due o tre che approssimano meglio, che rappresentano meglio questo moto. È, no? eh, se vogliamo, teoricamente è possibile, è chiaro che questo è un esempio un po' al limite, Um, ma non è produttivo allora io quello che consiglierei di fare proprio come metodo di lavoro è cercare di fare come ho provato a suggerirvi nella lezione scorsa adesso proviamo a rimetterlo maggiormente in evidenza cioè prima provo a dirmi mi guardo negli occhi e mi dico quali sono le cose più importanti dal punto di vista di quello stakeholder cioè quello stakeholder lì se dovesse dirmi una o due o tre o cinque proprietà per lui prioritarie relativamente a quel processo quali sarebbero. E a questo livello non stiamo ancora pensando all'indicatore, alla formula, alla metrica, ma stiamo pensando veramente di quel processo che valore porta, dove produce valore, dove consuma risorse, dove produce problemi dove possono nascere i problemi e a seconda del processo, a seconda dello stakeholder il punto di vista potrebbe essere diverso allora quello che avevamo iniziato a fare eh, martedì scorso, nella seconda metà della lezione era quello di porci sul processo di iscrizione dal punto di vista del partecipante e ci siamo chiesti al partecipante cosa importa in fondo, in sostanza, in essenza del processo di iscrizione che sia facile, veloce ed efficace no? sia facile cioè porti via poco tempo poco sforzo sia efficace cioè alla fine mi, mi permetta di essere iscritto in un team con il minimo tempo il minimo sforzo possibile no? cose di questo genere e e questo abbiamo provato a scriverlo qui, abbiamo provato a metterne tre, perché tre erano, diciamo così, le declinazioni di questo concetto che ci venivano in mente. Solo dopo, in un certo senso, sono andato a ragionare per capire come farla misurare, a inventarmi un indicatore che fosse una misura, speriamo affidabile, di quella caratteristica, di quell'obiettivo. Ok? Perché altrimenti non abbiamo un criterio, un metro per poter dire ho indi 10 indicatori qual è il migliore. E per me sono tutti uguali, nel senso che alla fine sono tutte formule che mi tirano fuori un numero. Quale qual di questi due numeri è il più importante? Ecco, se la, se la facciamo dopo questa domanda diventa molto difficile da rispondere. Facciamocela prima. Che cosa voglio sapere? Che cosa voglio capire di questo processo? Quindi, ad esempio, io avevo ipotizzato che al partecipante interessasse evitare delle attese nella formazione del team. Questo è un obiettivo, spesso sotto forma di obiettivo. Io voglio, io partecipante voglio evitare attese. Allora, come faccio a definire a questo punto un indicatore numerico che mi permette di valutare se quell'obiettivo di evitare attese viene raggiunto? E immaginiamocelo nel tempo dal 2016, 2017, 2018, questo obiettivo viene migliorato, oppure peggiorato, dal punto di vista, visto che è una qualità no, utile, richiesta dal punto di vista del partecipante. E Allora come lo misuro? E quindi passo, diciamo così, al, al riquadro successivo, in cui mi interrogo su una procedura, una strategia, qui il campo si chiama procedure, ma a me... Mi viene più da chiamarlo strategia. Da che parte lo giro questo processo per tirar fuori un'indicazione sul fatto che il partecipante non debba far, avere delle attese inutili nella formazione del team. Allora questo lo potrei misurare ad esempio. Vabbè, attesa mi fa venire in mente un tempo. quindi il tempo che io devo attendere, aspettare, tempo morto, che si frappone tra la mia richiesta di essere inserito in un team e l'accettazione di quella richiesta lì oppure di un'altra richiesta quella in cui finalmente verrò accettato. No? Quindi a me verrebbe, ragionando su questo, di misurare il tempo tra la mia prima richiesta e l'accettazione, che poi è separato rispetto al 2. Il 2 va a misurare quante volte, quante richieste devo fare. Ah, mi rifiuta, devo riprovare, mi rifiuta, devo riprovare con un'altra e così via. Quindi questa è più una misura dello sforzo, del lavoro che devo fare. Questa invece è una misura semplicemente di tempo, perché può darsi che mi accetti il primo a cui ho fatto la richiesta, ma è particolarmente lento e mi accetta solo dopo una settimana non mi ha risposto subito ma poi quando risponde risponde di sì no? è una dimensione diversa è una cosa diversa, è chiaro che io come partecipante preferirei che mi rispondessero in fretta e mi dicessero sì quindi che fosse al massimo il KPI numero 3 e fosse al massimo il KPI numero 2 dove in realtà massimo vuol dire un numero piccolo perché sono tutti KPI che misurati così numero di richieste da fare, più è grande peggio è, più è piccolo meglio è, quindi è un numero che deve essere minimizzato. Quindi io vorrei il 2 al più piccolo possibile e il 3 al più piccolo possibile, ma vanno a misurare due aspetti diversi, complementari dello stesso pezzo di processo. Il 3 somiglia molto di più forse all'1, Andiamo a vedere che differenza può esistere tra il 3 e l'1. L'1 l'abbiamo definito come la durata media del processo di iscrizione è TB-TA. Nel diagramma di processo, avevamo preso l'altro. No, iscrizione, eccolo qua. Avevamo indicato. A come il momento in cui il partecipante si iscrive al, al, all'hackathon e B come il momento in cui il team viene formato. Se misurassimo un tempo di attesa nella formazione del team, che cosa dovremmo misurare? Allora, vediamo cosa fa questo token. Dal punto A c'è cioè un certo tempo che viene speso dal partecipante per perfezionare la propria iscrizione all'Hackathon. Questo è il tempo che lui ci mette a compilare la richiesta di iscrizione. Non lo posso certo imputare a un'attesa da parte del processo. Se ci metto tanto tempo a fare questa fase è colpa, tra virgolette, dell'utente è un periodo di tempo che calcolo nell'indicatore 1 perché fa parte dello sforzo complessivo di completare il processo cioè lui deve magari, un modulo complicatissimo, deve fornire il curriculum la foto di quando era bambino, che aveva 6 anni, il primo ciuccio che ha avuto eccetera e, eh, e gli prende via due giorni di lavoro per completare questo processo allora è un processo oneroso, implica uno sforzo da parte dell'utente ma non per questo ho un ritardo nella formazione dei team, no? quindi se separiamo, cerchiamo veramente di usare questi, queste definizioni, questi obiettivi che ci siamo dati, come un rasoio di Occam. cioè che cosa c'entra e che cosa non c'entra. No? Atteniamoci alla definizione che abbiamo dato. Ehm, dopodiché il partecipante richiede di unirsi al team di un altro partecipante, il sistema informativo immediatamente, di nuovo qui c'è un certo tempo in cui io richiedo di unirsi al team, ma non è un tempo di attesa, non è un tempo in cui il partecipante rimane in attesa. E poi parte in automatico, dopo che il, il partecipante ha, mandato, ha selezionato l'altro la, partecipante a cui manda la richiesta, questa richiesta parte istantaneamente. E questa richiesta aspetta, eh, perdon, qua sotto, fin tanto che l'altro partecipante non abbia dato una risposta affermativa o negativa Quindi no, sappiamo che questo scambio di segnali è perché la, la risposta del partecipante avviene in un altro processo parallelo allora la vera attesa avviene da quando di fatto da qui da quando l'utente, il partecipante ha finito di inserire la sua richiesta a quando arriva la risposta perché poi se questa risposta è un no, il partecipante dovrà di nuovo essere posto di fronte alla scelta di un'altra domanda da fare. A questo punto deve fare del lavoro, quindi è uno sforzo che si accumula, un effort che si accumula al lavoro che ha già fatto, ma non è più un'attesa. Il tempo di attesa strettamente è quello tra quando lui ha finito di fare la domanda e quindi il sistema informativo istantaneamente l'ha mandata e quando arriva una risposta questo da qui a qui quindi possiamo aggiungere dei segnalini un punto C che magari metto allora che io lo metta qua oppure qua sotto o ancora qua sotto non cambia nulla perché l'invio di segnali da parte del sistema è qualcosa che avviene in automatico, possiamo concepirlo come una cosa istantanea. Quindi dal punto di vista dell'utente forse è più leggibile se lo mettiamo lassù, subito, dopo, appena l'utente ha espresso un'opinione. e l'attesa dal punto di vista dell'utente parte da qui e si conclude quando il sistema informativo avrà ricevuto una risposta quindi possiamo mettere un punto D qua sotto appena ho ricevuto il segnale che mi comunica che la risposta è stata acquisita Cd. questo è un tempo morto in cui il partecipante è in ansia perché ha fatto... Una domanda e non sa ancora la risposta. A seconda che quella risposta sia buona o no, sa che deve eventualmente fare, o magari cominciare a lavorare con, a conoscere gli altri membri del team nel caso in cui la risposta sia sì, oppure cercare qualcun altro e sa che nel frattempo, man mano che i giorni passano, gli altri team si formano e quindi più tempo passa, più meno chance ha lui di poter fare di poter collaborare con le persone che gli piacciono. Questo qua è un periodo che sarebbe dal punto di vista del partecipante, se fosse zero sarebbe l'ideale. Quindi noi stiamo, la, la nostra strategia per valutare le attese che il processo introduce nella formazione dei team è quella di valutare, eh, diciamo, il tempo, misurare il tempo, durante il quale il partecipante è in attesa di una risposta mm? dopodiché Questa è la nostra strategia, da C a D è il periodo di ansia, andiamo a misurare quanto dura. Quindi in qualche modo la nostra metrica si baserà su un TD-TC. Questo è l'intervallo di tempo. Questo è il singolo dato, la singola misura, che è una misura la differenza di tempi e quindi è una misura nella scala dei rapporti. Un T, un dato nella scala di intervalli, la differenza tra due, tempi, eh, tra due elementi nella scala di intervalli è nella scala dei rapporti. Adesso però è la singola misura, non è ancora l'indicatore. Per ottenere l'indicatore devo in qualche modo riassumere attraverso degli operatori statistici la serie di dati che mi dà ciascuna di queste misure. Allora, quante di queste misure abbiamo? Allora, nel caso dell'indicatore numero 1, che gli somiglia un po' perché anche questa è una misura di tempi, abbiamo una misura per ogni partecipante. No? Perché ogni partecipante che vuole fare l'iscrizione passa dal punto A, e poi in realtà un sottoinsieme dei partecipanti, quelli che riescono a perfezionare l'iscrizione, passano dal punto B. Abbiamo deciso di escludere dal punto 1 coloro che non riuscivano a entrare. Quindi vabbè, quindi è solo un sottoinsieme. Quindi vuol dire che su un hackathon con 100 persone io avrò 100 misure di cui faccio la media. Qui è più complicato, invece l'indicatore 3, è più complicato perché... Ogni singolo partecipante può fare più richieste e ogni richiesta ha un tempo di attesa diverso. E infatti ad esempio in indicatore 2, dove parlavamo proprio del numero medio di richieste, siamo proprio andati a valutare quante richieste deve fare un partecipante prima di poter essere accettato. Allora se io volessi fare un valore medio di questa cosa qua, eh, rispetto a cosa la faccio la media? La posso fare, e adesso poi ragioniamo su cosa è meglio, eh, matematicamente la posso fare o rispetto ai partecipanti. Quindi la somma di tutte quelle misure, ogni volta che c'è un, un token passa da C a D prende un tempo, ho tanti tempi, e alla fine sommo questi tempi e li divido per il numero di partecipanti la media rispetto ai partecipanti diciamo media poi magari ragioniamo su che cosa è meglio oppure lo posso fare la media rispetto alle richieste il numero di richieste è chiaramente maggiore del numero di partecipanti guarda caso, maggiore di un fattore che è dato dal numero di richieste medio che è l'indicatore 2 cioè tra questi due valori c'è uno, uno scarto che è dato dal numero medio di richieste. Allora, io posso fare quindi la somma di tg meno tc diviso numero di iscritti, oppure posso fare sempre la stessa cosa, di, diviso il numero di richieste. Sono due modi diversi. Qual è più la domanda da farci è qual è più significativo per il partecipante che ha questo obiettivo nella valutazione del processo, che misura il processo da questo punto di vista? Il secondo... Va a misurare, in un certo senso, la durata media del tempo di attesa. Cioè tu sai che mediamente, quando fai una richiesta, dopo due giorni ti rispondono. La media? Magari ti serve l'ottantesimo percentile. Cioè, io so che nell'80% dei casi mi rispondono entro tre giorni. Forse è più significativo che non la media, perché se mi deve dare però quello se vogliamo ci possiamo discutere, no? su che cosa sia meglio usare come operatore di aggregazione se la media o un altro indicatore. Ma questo mi dice ogni volta che faccio una richiesta quanto tempo ragionevolmente dovrò attendere, grazie a questo processo. Se io faccio tre richieste dovrò sottopormi tre volte a questo tempo di attesa che è il tempo di attesa misurato dal sistema viceversa se divido per il numero di iscritti io avrò un indicatore che mi dice guarda, tenendo conto di tutte le richieste che eventualmente dovrai fare che magari sono 1, magari sono 2, magari sono 7 e se vuoi capire meglio vai a vedere l'indicatore 2 Tenendo conto di tutte le richieste che eventualmente dovrai fare, puoi aspettarti un tempo di attesa complessivo. Complessivo cioè la somma di tutti i tempi di attesa che potresti avere. Quindi se io faccio tre richieste, la prima volta mi rispondo dopo due giorni, la seconda volta mi rispondo dopo un giorno, la terza volta mi rispondo dopo quattro giorni, 1 più 2 più 4 fa 7. E quindi io avrò per me una misura che pare 7 giorni. Quindi è la somma dei tempi netti di attesa. A voi cosa dice di più? Qui c'è ovviamente un elemento di soggettività, no? A me dice di più forse dividere per il numero di richieste, perché poi io so quante richieste mi aspetterò di dover fare, oppure se sono uno molto figo so già che mi dicono tutti di sì. Ma avere un valore aggregato, somma dei tempi complessivi, in cui non so quante richieste farò, ma il valore, cioè il numero che esce l'indicatore, tiene conto da, del fatto che in media gli utenti fanno tante richieste mi sembra più difficile da decodificare tra l'altro sarebbe un indicatore multifattoriale dato da due cause cioè quest'altro indicatore, dividendo per il numero di iscritti aumenta se aumentano i tempi di risposta alla singola richiesta ma anche se aumenta il numero di no alle richieste per cui un eventuale aumento di questo indicatore non saprei a che causa attribuirlo. Allora, visto che noi siamo in un processo di controllo in cui facciamo delle misure, sulla base di queste misure andiamo a correggere il processo, se abbiamo un indicatore che sta peggiorando, ma questo indicatore può peggiorare per cause diverse, e purtroppo siamo solo a metà del lavoro, perché è la causa 1 o la causa 2? L'indicatore è peggiorato, cioè questo questa sommatoria, questa media è aumentata perché ci sono più no che sì rispetto al passato da parte delle persone invitate o perché le persone invitate rispondono più lentamente in realtà se ci sono più no che sì lo vedo già da questa parte, dall'indicatore 2 quindi mi conviene avere l'indicatore 3 che sia in qualche modo calcolato al netto del fatto che ci siano tanti o pochi no Ogni indicatore mi rappresenta una cosa ben precisa. L'interpretazione è più immediata. Poi chiaro che il partecipante per poter stimare effettivamente alla cieca quanto tempo perderà, eh, moltiplicherà tra di loro questi due numeri. Tempo medio di attesa è moltiplicato per il numero di attese medio è più facile fare la moltiplicazione di due indicatori, ciascuno dei quali ha un significato molto diretto, piuttosto che avere un indicatore aggregato, che è più difficile da... da, da cui non torno più indietro ai singoli componenti. Quindi tra queste due io preferirei questo, questo secondo. Non è che l'altro sia sbagliato o illegittimo, cioè matematicamente sta in piedi benissimo, rappresenta una cosa diversa. Allora magari precisiamo meglio la procedura in cui misuriamo il tempo durante il quale il partecipante è in attesa di una risposta per ogni richiesta fatta. Altrimenti, nell'altro caso, avrei precisato scrivendo complessivamente su tutte le richieste fatte o una frase del genere. Allora, che cosa ci ha guidato in questo ragionamento? Il trovare un numero che sia facile da interpretare rispetto al goal che avevamo definito. La cui interpretazione di quel numero fosse la più fedele possibile rispetto, o ci desse più informazioni possibile rispetto a quel gol lì specifico. Quindi abbiamo ancora una volta, purtroppo è poi il tema generale di tutto il corso, affettato un processo da punti di vista diversi e quando guardiamo un punto di vista, cioè il numero di errori, il numero di no, ci dimentichiamo del tempo di risposta e quando guardiamo il tempo di risposta ci dimentichiamo del, del numero di risposte così abbiamo valutazioni indipendenti da punti di vista diversi che poi siamo sempre in grado di mettere insieme quindi, vabbè, dicevo dal punto di vista statistico avendo fatto questa scelta in cui la nostra base è il numero di richieste e non il tempo totale una volta che l'ho scelto, lo provo anche a venderlo meglio. Posso anche dire, secondo me, ha più senso, anche perché, vediamolo così, qual è il fattore che mi fa dire di no? Indicatore numero due. Perché ricevo dei no? Perché non sono abbastanza bravo, no? negli occhi della persona a cui ho chiesto di essere invitato, per poter essere accettato. Quindi dipende più da me, dalle miei skill, da quanto mi sono presentato bene, ad esempio. Mentre invece il tempo di risposta dipende più da, quanta, da quanto è responsive l'altro, no? la persona che è stata invitata, se risponde in fretta o lentamente, se guarda le notifiche tutti i giorni oppure una volta al mese. Quindi in qualche modo veramente stiamo andando a misurare, sono indicatori che vanno a misurare due lati diversi della relazione tra richiedente e richiesto. Quindi per quello che mi piace ancora di più, no? pensando a questo fatto, tenere separati. Dal punto di vista formale invece, il numero di richieste cos'è che ho scritto qua? Beh, il numero di richieste che ho scritto qua sarebbe un indicatore, un KPI di tipo generale. Io poi ho sbagliato a chiamare questo già numero di richieste. Eh, magari lo chiamo numero di richieste per partecipante. Mentre il numero di richieste assoluto è un KPI generale, quindi possiamo aggiungere i KPI di tipo generale che ovviamente non dipendono dallo, dallo stakeholder, sono quelli di processo. Quindi in questo caso ne abbiamo già indovinato uno che è numero di richieste, category generale, input volume. È il volume di ingresso, legato al volume di ingresso, e a questo punto dunque, l'obiettivo è valutare il numero di richieste di un team da parte di tutti i partecipanti. la procedura è semplicemente contare le richieste quindi abbiamo un count della tabella della reazione richiesta richiesta o richiede si chiamava richiede la relazione si chiamava richiede l'unità di misura è non c'è quindi è un numero assoluto cioè sarebbe numero di richieste, scala assoluta e ovviamente un KPI generale non ha bisogno di un'interpretazione perché non, non punta a raggiungere un obiettivo. La fonte è il diagramma delle classi e in particolare la relazione richiede che abbiamo visto qua. Chissà perché c'è una I maiuscola, che è messa qua la relazione riflessiva tra partecipante richiedente e partecipante richiesto. Quindi questa definizione di KPI è un KPI generale di supporto perché mi serve per calcolare un KPI invece di interesse. Scriviamolo uguale. Allora, dunque, completiamo poi i dettagli di questa cosa qui, l'unità di misura è secondi fratto tempo, diciamo così, fratto numero di richieste, io questo lo misurerei in ore, non in giorni, perché magari effettivamente faccio la richiesta, gli arriva, abbiamo fatto il caso d'uso, gli arriva la notifica sul cellulare, magari risponde dopo mezz'ora, quindi ore. La categoria a cui appartiene è un tempo di attesa. È il tipico tempo di attesa tra quando diciamo così, il cliente, il richiedente, l'utente, fa una richiesta prima che questa richiesta venga presa in carico da qualcuno. Quindi è un KPI di tipo servizio, tempo di lead, lead time, tempo morto in cui non succede nulla. Poi viene presa in carico e magari viene rifiutata, va bene, ma in quel tempo lì non sta succedendo nulla. Quindi un service lead time. Ci arriviamo dopo al, al grafico no, in cui incaselliamo le varie. Infatti, lead time è un intervallo di tempi tra un'azione dell'utente e la risposta del sistema a quell'azione. Eh, quindi possiamo chiamarlo tempo di lead per la richiesta. Richiesta singolo perché così almeno ci ricordiamo che è per ciascuna richiesta. La fonte, allora abbiamo TD-TC che vengono misurati sull'Activity Diagram e il numero di richieste... Vabbè, che è un KPI definito altrove, che a sua volta è misurato sul class diagram, ma qui non vado a riscrivere tutto, no? quindi il qui, numero di richieste l'ho definito sopra e quindi è qualcosa che ho già, ho già calcolato, invece questo, oltre al numero di richieste che ho già calcolato, mi servirà anche l'attivity diagram, le misure prese sull'esecuzione dell'attivity diagram, Activity di diagram, e poi se vogliamo proprio per pignoleria dobbiamo anche aggiungere che ci serve anche la conoscenza del KPI del numero di richieste. Ma questo vabbè. Si basa su quello, c'è scritto lì. L'interpretazione, anche qua un'interpretazione a ribasso, la risposta potrebbe essere ottima. Se è minore o uguale a due ore, accettabile, se è minore o uguale a 20, 24 ore, se ho una risposta, un tempo di risposta medio che è maggiore di 24 ore, comincia a diventare un problema. Magari ho dei periodi di iscrizione di 15 giorni, devo fare 3-4 tentativi, se una persona ci mette 2-3 giorni a rispondere, no, non è bene per carità, è impostato in modo abbastanza, diciamo, aggressivo, questo KPI. Ma giustamente io sto reclutando delle persone per fare un hackathon, devono essere persone che, cioè, nell'arco poi magari di un weekend, riescono a lavorare insieme, definire eh, che cosa fare, fare un prototipo, progettarlo, presentarlo, quindi eh, devono essere persone che rispondono in fretta, comunque le sollecitazioni. Quindi mi sta bene di, per dire penalizzare no, le situazioni in cui i tempi di risposta sono lenti quindi se mi accorgo che il mio indicatore tempo di diritto alla richiesta diventa non di 24 ore ma di 36-48 ore c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va nei team, nella formazione dei team o cambio meccanismo per cui non cerco di, di evitare questo meccanismo di attesa, di richiesta singola, oppure faccio una selezione a priori delle persone, quindi le persone che possono essere invitate sono solo quelle che hanno, che ne so, acquisito un certo punteggio in passato e quindi so già che sono affidabili e danno un buon tempo di risposta. Le soluzioni le possiamo inventare se c'è il problema, no? Se ci accorgiamo che questo diventi un problema. Ricordiamoci che le, eh, quando un indicatore ha un valore non accettabile, significa che dobbiamo mettere le mani al, al progetto che abbiamo fatto, al processo, cambiare il processo. Quindi non, non dobbiamo più ragionare, ma il processo è così, cosa ci posso fare? No, siamo qui proprio per poter vedere se il processo così com'è funziona bene. Se non funziona bene non è il nostro obiettivo dare la colpa a qualcuno, il nostro obiettivo è con le condizioni, il contorno che ci sono, con i partecipanti che ci sono, riusciamo a farlo funzionare meglio? Ok? Quindi non stiamo misurando questo per dire, eh, ma i partecipanti sono lenti a rispondere. Sì, prendiamo atto che sono lenti e quindi organizziamo il processo in modo che questo non, sia, non diventi un ostacolo, se possibile. Ecco, su questo tipo di esempio... È difficile da vedere, sono difficili da vedere ehm, KPI di tipo costo, di tipo eh, produttività, efficienza eccetera, perché qui non ci sono dei prodotti venduti, acquistati, non ci sono i costi di vendita, perché tutto diciamo, è un processo puramente virtuale, no? non ci sono dei beni prodotti che abbiano un costo, che abbiano una disponibilità limitata eccetera, quindi molti dei, dei, dei KPI che sono più legati all'aspetto produttivo qua non... Non si applicano, no, non ha senso definirli. Ehm, possiamo provare a fare lo stesso ragionamento, no? se volete, dal punto di vista dell'organizzatore. Allora, ci accorgiamo che dal punto di vista dell'organizzatore questo processo. Lo stesso processo è eh, l'iscrizione di un partecipante viene visto in modo completamente diverso proviamo a vederlo cancello tutto e di nuovo mi chiedo quindi ho messo 3 tanto per darmi un limite, magari non riusciamo a trovarne tre furbi, magari ne troviamo cinque e poi selezioniamo i tre migliori, non lo so. Ragioniamoci insieme. Allora, dal punto di vista dell'organizzatore, rimettiamo il processo. E questo è più curioso, perché l'organizzatore non partecipa a questo processo. È uno stakeholder puro uno stakeholder non attore allora finora abbiamo eh, descritto degli indicatori che fossero in grado di misurare quanto può essere soddisfatto l'attore di questo processo perché tutte le attività qua vengono svolte dai partecipanti poi in realtà per vedere il punto di vista dei partecipanti completo dovrei anche prendere il processo di accettazione di una richiesta accettazione oppure rifiuto di una richiesta e il processo di vabbè poi quello di svolgimento dell'hackathon che sono quelli che coinvolgono i partecipanti. Ma, rimanendo su questo processo, ci chiediamo, l'organizzatore dell'hackathon, che c'è, lo conosciamo, fa delle cose, ma non le fa in questo processo. Lui che interesse ha dal punto di vista di questo processo? Allora, un interesse, il primo che ci viene in mente, ma che però buttiamo via subito, è lui vuole avere tanti partecipanti. Questo sarebbe un KPI di input generale, numero di partecipanti che richiedono l'iscrizione. Perché lo buttiamo via? Cioè, sicuramente lui è interessato in questo, ma non è un KPI di questo processo perché il numero di partecipanti che fanno domanda non dipende da nulla di ciò che posso fare all'interno di questo processo. Per avere più partecipanti non è che vado a ridurre il tempo di, di, di risposta o vado a semplificare il form di iscrizione e allora di conseguenza arrivano più partecipanti. Cioè, non c'è un rapporto di causa-effetto, c'è molto alla lunga. Ah, il processo è bello, la gente ne parla bene, l'anno dopo forse chissà arriva qualcuno. ma sai, Non possiamo andare a dipendere da questi tipi di, di influenza se io volessi avere più partecipanti dovrei fare una miglior promozione e comunicazione dell'evento farlo conoscere oppure dovrei mettere i premi più appetibili magari l'evento lo conoscono tutti ma alla fine vince una chiavetta usb e va a estendere come quel bellissimo concorso di idee che è uscito due settimane fa da parte del CSI Piemonte adesso poi mi vengono a picchiarmi si sente la registrazione eh, in cui è un concorso di idee che hanno lanciato su non mi ricordo neanche più bene, nuove idee, però CSI Piemonte è una società di informatica che lavora per gli enti pubblici no? ah, qua in Piemonte è molto ben nota e, e comunque questo concorso dice che era rivolto agli enti di ricerca quindi neanche agli studenti, proprio agli enti dipartimenti, ricercatori, o anche gli studenti ma non solamente e alla fine dicevano, ah, c'è un concorso in cui mandateci delle idee con un certo modello, già con l'idea articolata, con le risorse, il piano di lavoro, i tempi, e quelli che saranno giudicati migliori verranno pubblicati su questo sito. E, e, mh, dopodiché l'ente, in questo caso il CSI, si impegnava, cioè, anzi non si impegnava, dichiarava che su quelle di suo interesse avrebbe poi fatto dei bandi per realizzarle bandi che potevano essere vinti da chiunque anche non da chi ha proposto l'idea bandi aperti e in ogni caso se avessero deciso in partenariato con altri oppure in house di sviluppare l'idea loro si riservavano la proprietà dell'idea stessa cioè nel momento in cui tu gliela mandavi non avevi più nessun diritto da rivendicare sul fatto che loro lo realizzassero, oppure no con, da soli o con altri. Allora, capite che la comunicazione magari c'è stata, tutti l'hanno saputo, ma come hanno detto le regole, hanno detto no. Quindi in questo caso eh, non c'è l'incentivo a partecipare no, a, a quel tipo di competizione. Quindi molte volte Gente che magari spende soldi in promozione, e in pubblicità, ma in realtà dovrebbe spendere soldi in ricompensa no? o cose del genere. Molti eventi in giro sono di questo genere, no? fate attenzione a che cosa c'è per voi in cambio. Cosa c'è per loro lo sanno, cosa c'è per voi, si dimenticano. E, vabbè, a parte la parentesi. Era per ribadire che indipendentemente da come si sarebbe svolta la competizione, se il modulo è lungo o corto, i tempi di risposta è a lungo o corto, eccetera, il numero di persone che fanno domanda dipende da altri fattori non dallo svolgimento dell'iscrizione della competizione. Questo è il motivo per cui quando diciamo i KPI generali non sono i KPI di questo processo. Sono dei valori di contesto del processo. Cioè di ciò che succede prima, dopo, intorno, sopra, sotto a questo processo che determina quel valore. Quindi se io come responsabile sono interessato a massimizzare, a valutare, insomma, il numero di iscritti all'Hackathon, ottimo, però andiamo a ragionare nel processo di promozione, pubblicizzazione, conoscenza, esplodizzazione, eccetera. Che un altro processo non è questo. Sarà un KPI di quell'altro processo. Il cui output di quell'altro processo è il fatto che le persone si iscrivano. Un'organizzazione, no? un'azienda, ovviamente è un insieme di processi. E l'output di un processo può essere l'input di un altro. Quindi, quando vi stupite, perché vi dico, ma, ma il, il numero di iscritti non è un KPI per l'organizzatore? In realtà quello che sto dicendo è che non è un KPI per l'organizzatore in questo processo, è sicuramente un KPI per l'organizzazione in un processo diverso, che è un qualche processo che possa avere influenza, che possa influenzare, modificare il numero di iscritti. Quindi anche qua di nuovo ci mettiamo un po' di paraocchi e cerchiamo di vedere solo ciò che c'è dentro questo processo qua perché altrimenti va a finire tutto dentro e ci perdiamo allora vedendo questo processo l'organizzatore e quindi sapendo che, non, che da questo processo non posso influenzare il numero di iscritti quello sarà magari un KPI generale ma non è un KPI obiettivo Beh, una cosa che eh, l'organizzatore vorrebbe è non perdere iscritti per strada no? come un qualunque commerciante sa è un conto è avere il cliente che entra in negozio e un conto è avere il cliente che compra se parliamo sia del commercio fisico che di quello online allora cosa succede? la differenza tra i partecipanti che si iscrivono i partecipanti che effettivamente partecipano, perché sono entrati a far parte di un team. Avevamo detto prima: non tutti gli A diventano B, l'abbiamo parlato a proposito del partecipante. Là era un problema di che tempi calcolare, eccetera. Qui può essere un problema di perdita di opportunità. Ho un certo numero di persone che si sono iscritte e per qualche magagna del processo di iscrizione, alla fine non riescono a portare a termine l'iscrizione stessa. In questo caso, perché magari il meccanismo di formazione dei team è farraginoso, è lento, vabbè, i motivi possono essere diversi, ma alla fine io avevo 100 persone che hanno aperto un'iscrizione e solamente 80 fanno parte di un team e quindi possono, potranno partecipare alla gara. Questa è sicuramente una misura che, se io fossi l'organizzatore, vorrei vedere al 100%. A costo di fare il team io a caso o a mano, no? che potrebbe essere una possibile azione correttiva, se mi accorgo che quel numero è troppo basso, allora magari predefinisco i team in qualche modo, vabbè, mi invento qualche altro processo. Quindi quello secondo me è la prima... o meglio è uno degli obiettivi prevalenti per l'organizzatore sul processo di iscrizione C'è cioè il fatto che tutti, l'obiettivo è che tutti i partecipanti che si iscrivono possano formare un team, formare, entrare a far parte di un team Questo dal punto di vista del singolo partecipante è meno importante. Cioè io se mi iscrivo per me non mi importa se il 20 o il 25 o il 10% degli altri partecipanti non riesce poi a entrare in un team. Cioè mi interessa quanto lavoro devo fare io e quanto tempo ci metto a entrare in un team io. Quindi questa è una metrica che al partecipante non interessa. Ad invece, ad esempio, eh, probabilmente il nostro tempo di lead della richiesta è un KPI che può essere interessante anche per l'organizzatore, Per perché in qualche modo, visto che tutto questo processo si basa su questo ping pong di richieste e risposte, mi fa capire quanto è fluido questo meccanismo. Come dicevamo prima, se, parlando del partecipante, se questi tempi si allungano troppo bisognerà in qualche modo l'allungarsi di questi tempi aumenterà anche il rischio che una persona non si iscriva alla fine. No? Quindi può darsi, non sto dicendo di no, questo può essere un esempio, che uno stesso KPI possa essere indicativo, utile per stakeholder diversi, eh? assolutamente sì. e invece ci sono altri KPI che sono specifici uno stakeholder interessano un altro posso invece non interessare per nulla allora, prendendo il primo proviamo a dettagliarlo tutti i partecipanti che si iscrivono possono far parte di un team l'obiettivo è che tutti lo possano farlo quindi la procedura di fatto è calcolare la, la, la frazione di iscritti che alla fine entrano in team. Che è un po' quasi. È talmente semplice questo indicatore che sembra quasi di riscrivere la stessa cosa, perché si calcola in modo ovvio. la formula è contare quanti passano da B rispetto a quanti sono passati da A è un modo di contare questo eh, analizzando il diagramma delle attività l'altro modo può essere quello di analizzare il diagramma delle classi in cui conto dove è andato il numero di partecipanti rispetto al numero di partecipazioni del team, a un team. Quindi prendo il team, faccio la somma di tutte le partecipazioni di quel team e lo divido per il numero di partecipanti. Alla fine dovrei ottenere lo stesso numero. Perché quando nel processo scrivo, no, sempre l'altro, quando nel processo scrivo, ma ah dai, il sistema informativo aggiorna il team qua sotto e quindi vado a misurare un passaggio per il punto B, sto in realtà, il sistema informativo aggiorna il team significa andare a aggiornare questa relazione qua sul team. Quindi è la stessa cosa da una parte lo, lo conto mettendo un traguardo al token quando passa di lì conta uno dall'altro a bocce ferme, a iscrizioni avvenute vado a interrogare il modello concettuale e estraggo le stesse informazioni perché già per motivi operativi già per il livello operativo di questo sistema informativo mi serviva quell'informazione. quindi a posteriore la posso rianalizzare quindi questo qua lo posso contare così analizzando il diagramma di attività oppure Potrei fare, abbiamo detto, il conteggio del, di ogni team punto, eh, com'è che si chiamava questa relazione? Non l'abbiamo chiamata, componenti, fratto il conteggio del partecipante. partecipante. e dovrebbe darmi lo stesso numero. chiaro che nel primo caso la fonte sarà l'Activity Diagram, quindi chi mi va a implementare i processi dovrà mettere nel punto giusto un contatore che si incrementa, oppure il Class Diagram. Semplicemente vado a interrogare le informazioni che ci sono lì, e ci sono perché già servivano a livello operativo. Se vogliamo, questo secondo modo tra virgolette, mi costa di meno, perché non devo aggiungere un requisito funzionale di calcolare B e A, i passaggi da B e i passaggi da A. Poi in realtà non è vero perché i passaggi da B e i passaggi da A già li misuro perché mi servono per l'altro che il PI. La misura addirittura il tempo, non solamente il numero di volte. Però per dire, la stessa strategia di calcolo può essere anche attuata in modi diversi. Obiettivo, strategia o procedura che si chiama e formula sono su tre livelli diversi. Lo stesso obiettivo si può raggiungere con strategie diverse e la stessa strategia può essere ottenuta magari con, formule, con metodi di calcolo diversi. Questa cosa qui cosa mi dà? Mi dà una percentuale. Quindi anche la scala, ecco, la scala di una percentuale qual è? Di un rapporto. Che tipo di scala abbiamo? Una scala di rapporti o una scala assoluta? Chiedo queste due perché lo avendo lo zero un significato ben chiaro, cioè lo 0% vuol dire che nessuno partecipa all'hackathon, non è arbitrario lo zero, non lo posso spostare a piacere. Quindi le scale che hanno lo zero fisso sono solamente la scala di rapporti e la scala assoluta. Il valore che sto misurando è un numero, è un numero puro, è un rapporto tra quantità. Quindi è una scala di rapporti e una scala assoluta. È una scala di rapporti. Lo so che vi ho ingannati. Perché lo posso misurare in percentuale, lo posso misurare come frazione. Non c'è un modo solo. Se io dico 20, è 20%. Potrebbe essere 200 per 1000. Potrebbe essere 0,2 come frazione. 0.2 come numero frazionario. Quindi sono tutti ovviamente riconducibili l'uno all'altro queste misure a seconda del fondo scala che scelgo. E questa è la tipica caratteristica delle scale dei rapporti. Tanti modi di misurare le cose, tutti proporzionali tra di loro. Dipende, cambiano solo in base a un fattore di proporzionalità. Però questo fattore di proporzionalità è arbitrario. Se scelgo di misurare in percentuale, il fattore di proporzionalità vale 100%. Se scelgo di misurare in, in, in frazioni, il fattore di proporzionalità vale 1. Quindi in questo caso ho un numero sulla scala dei rapporti. Che, ovviamente se vogliamo, lo ottengo facendo la divisione tra due numeri che alla fonte erano sulla scala assoluta. Perché i conteggi erano numeri sulla scala assoluta. Quando li rapporto tra di loro, a seconda che io faccia il rapporto puro oppure il rapporto moltiplicato 100, allora ottengo un, un, una misura che è sulla scala dei rapporti, non che cambi molto, no? perché tanto abbiamo visto che sia sulla scala dei rapporti che sulla scala assoluta è possibile fare qualunque tipo di operazione statistica, quindi non, non ci preoccupa molto questa lieve differenza, però già che ci siamo la, la notiamo. L'interpretazione, allora, quando è che è ottimo? 600% è un ottimo raggiungibile o è un ottimo fasullo? Cioè, facciamo attenzione, non, non ha senso proporre un obiettivo finale che sappiamo già che non raggiungeremo mai cioè fare un semaforo che sappiamo già per costruzione che non diventerà mai verde ma sarà sempre solo giallo rosso non è da furbi. Ci priva di un grado di valutazione. Allora, è vero che l'ottimo degli ottimi è 100%, va bene. È come dire che il tempo di risposta ottimo è 0 secondi. Ok, ma poi non ci, non ci porta da nessuna parte questo. Ingegneristicamente non ci porta da nessuna parte, non ci dà nessuna informazione. Allora, qui chiediamoci, questo 100% pensiamo che sia raggiungibile? O magari ci sarà una perdita fisiologica. E quindi magari ci accontentiamo che sia almeno il 95%. No? Perché sappiamo magari è normale, uno si iscrive, poi ha degli imprevisti, gli passa la voglia. Vi viene mal di pancia, chi lo sa e poi non partecipa, o perlomeno non completa le procedure di iscrizione. Tra l'altro questo numero, questo 95, è ancora troppo alto se andiamo a vedere la realtà. Cosa dicevamo quando eh, parlavamo dell'interpretazione, no? di come definire l'interpretazione, dovremmo andare a vedere, avere dei dati reali per capire qual è un valore... Eh, normale o oh, un valore buono di quell'indicatore. Io mi ricordo parlando col, con le persone dell'incubatore che ogni anno un, organizziamo un evento per i miei, per i miei studenti di ambito intelligence in cui vanno a presentare i, pro, i progetti al pubblico, allora c'è sempre lì da dire ma quante persone invitiamo, quanti verranno, eccetera. Sempre, lavoro sempre, quando organizzi eventi lavori sempre sul, su incognite, sempre. Però loro hanno una storia. Loro che organizzano praticamente due eventi al mese, dicono, ma guarda, normalmente se rispetto agli iscritti noi calcoliamo che si presenterà circa il 40% delle persone. Quindi, quello che loro considerano un risultato nella norma è circa il 50% rispetto agli iscritti. E infatti un giorno mi hanno detto... Eh, anzi hanno guardato un altro evento in cui c'era un hackathon proprio e in cui hanno messo il, il, un costo d'ingresso cioè normalmente questi eventi qui cioè, hanno sempre degli sponsor dietro e quindi sono gratuiti per i partecipanti e quella volta era anche un, uno sponsor abbastanza diciamo con le spalle ben coperte che aveva organizzato questo hackathon ma c'era un biglietto d'ingresso di 10 euro e io dico, ma perché? Cioè, perché fare i pezzenti, chiedere dei soldi quando comunque hai uno sponsor che ti paga il catering ti paga i premi eccetera eccetera e la risposta è stata abbiamo messo quella fee perché così chi si iscrive è più motivato a venire davvero o meglio al contrario si iscrive solo chi è veramente motivato a venire gli fai cacciarla la 10 eh, e, e allora chi dice ma provo a iscrivermi e poi, poi decido non si iscrive chi dice no mi interessa allora mi iscrivo, questo diciamo così, passo in più di versare un piccolo obolo, gli eh, eh, permetteva di aumentare la percentuale di persone che effettivamente partecipava rispetto a quelle che si erano iscritte. Eh? Qui non è tanto per recuperare, perché lì probabilmente con gli introiti hanno recuperato il 10% delle spese che hanno avuto, qui non è quello che gli cambiava la situazione, ma era per evitare anche di sovradimensionare un evento rispetto al numero di partecipanti che poi invece si rivelasse troppo piccolo. Quindi questo è un esempio, magari empirico, no? di una modifica del processo che è stata fatta per cercare di migliorare un indicatore che valutavano critico. Perché tu, sai, tu il giorno prima ti vedi 150 iscritti, telefoni a quelli del catering e dici guardate che saremo in 100, poi te ne arrivano a 60, eh, tu hai buttato via i soldi, la roba. Eh? Quindi, ehm, quindi è per dire che sulla carta no, certe cose sembrano funzionare in un certo modo. Avendo invece magari la possibilità, quando si ha la possibilità di andare ad accedere a ehm, informazioni provenienti da aziende che fanno cose simili o da esperienze simili, quindi un po' di benchmarking, uno riesce a impostare questi indicatori in modo molto più sensato. Quindi a me verrebbe da dire, se metto diciamo così, in comune questa esperienza, che l'ottimo è già un 70%, che il mio processo non prevede pagamento, non prevede cancelli, eccetera, eccetera, è accettabile cosa fa? se è maggiore del, 50%, del 40%, ad esempio. uno può vedere queste cose e mi dice, ah, ma che pessimista che sei perché purtroppo molto spesso, cioè, quando uno definisce gli obiettivi molto, si slancia sempre molto in avanti poi lo facciamo così, lo valutiamo il primo anno se il primo anno vediamo che, che va bene, che questi numeri alziamo le soglie, siamo sempre in tempo, non alzarlo però abbiamo degli indicatori che sono verdi per cui dice bah, da questo punto di vista non ci preoccupiamo se vogliamo far meglio alziamo gli indicatori quindi ci diamo l'anno prossimo l'obiettivo di alzare questi numeri piuttosto che invece mettere numeri molto alti se avessi messo 95 qua e 80 qui avrei avuto, avrei avuto un grosso fisso su questo indicatore su questo semaforo e che non mi permetteva di capire Avrei perso un anno per dire. Ah, sì, è così, allora ridefiniamo e ricominciamo da capo a pensare Categoria, che è essenzialmente ciò che ci separa dal caffè. Dove lo mettiamo questo KPI? E di nuovo io lo metterei nella categoria servizio, no? perché è un raffronto, in questo caso non è una sottrazione ma un rapporto, tra un'uscita, cioè il fatto che un'iscrizione sia entrata a far parte di un team e un ingresso, cioè un partecipante che ha iniziato l'iscrizione. Quindi, ad esempio, potrebbe ricadere nella categoria dei perfect order, cioè un ordine iniziato che viene portato a termine correttamente il rapporto degli ordini perfettamente conclusi, degli ordini delle richieste perfettamente conclusi. Indipendentemente, indipendentemente dal tempo, perché qui avrei anche l'altro possibile indicatore che è il rapporto degli ordini che sono stati consegnati in tempo, ma qui non, non stiamo misurando i tempi ma solamente le quantità. No? Quindi qui in questo caso siamo nel caso di service, barra perfect orders. Chiamo imbuto e iscrizione. Di quanto si stringe l'imbuto tra i partecipanti e gli effettivamente, quanti ne perdo per strada? Sarebbero i carrelli abbandonati di un sito di commercio elettronico. Quante volte tu metti un oggetto nel carrello e poi non lo compri? Ecco, l'organizzatore di solito potrebbe avere altri indicatori che sono anche di, di efficienza, di costo. In questo caso, dicevo, questo esempio qua non, non, non riusciamo a farli emergere proprio perché la procedura è tutta automatica. Quindi non abbiamo delle risorse spese per ogni iscrizione, anzi sono i partecipanti stessi che spendono del loro tempo. All'organizzatore non interessa non è un costo per l'organizzatore il tempo dei partecipanti. Quindi in questo caso, nel caso dell'efficienza, dal punto di vista dell'organizzatore, si vede abbastanza poco. Quindi l'organizzatore, abbiamo detto, interessa sicuramente il numero di iscritti, ma non è in KPA di questo processo. La percentuale di iscritti che si perdono per strada, che abbiamo misurato con questo indicatore 1, il tempo nella formazione dei team che è lo stesso indicatore dei, dei partecipanti non so se a qualcuno di voi viene qualche idea brillante o di per un terzo KPI ma al momento per, per l'organizzatore in realtà ci sarebbe un dettaglio che in cui però già anche il testo dell'esercizio non era particolarmente preciso lo accenno solo poi lo lasciamo cadere uh, i team ho definito la dimensione massima dei team ma non ho definito la dimensione minima dei team per cui a me come organizzatore se ho tanti team di due persone forse mi crea un problema no? perché è più difficile magari assegnare il challenge oppure o, eh, ne premio di meno, no? in un certo senso percentualmente se io ho magari tre premi da dare, se ho tre team o se ho 10 team da 5 persone sui 10 team ne premio 3 se invece a parità di iscritti, cioè 50 iscritti, avessi 25 team di 2 persone i miei tre premi vanno solamente a 2 ho perso il conto due team su 25, quindi sono meno, per carità quelli lì sono più contenti perché si prendono lo stesso premio con meno, se lo dividono in due anziché dividerselo in cinque. Allora il fatto che questo processo formi dei team di dimensione più o meno uniforme e più o meno vicina alla dimensione massima, è qualche cosa che interessa l'organizzatore, cioè l'organizzatore dice io faccio il team da 6, quel numero l'ha messo lui, poi c'è un processo che non è nelle sue mani, attraverso il quale i team si formano, io vado a vedere come sono fatti questi team e mi chiedo ma questi team sono nella dimensione che io mi aspettavo, quindi se ho messo 6 come massima mi aspetto probabilmente team di 4-5-6 persone, altrimenti è un casino, altrimenti devo intervenire se avete mai fatto dei, sicuramente dei corsi in cui c'è da fare dei lavori di gruppo, formare gruppi è sempre un casino no? perché tu hai l'80% degli studenti che ti propongono il gruppo e dicono fate i gruppi da 4 arrivano lì con il gruppo da 4, va benissimo e poi alla fine il 20% dei studenti ah, mi sono da solo, noi siamo in due, cosa facciamo con chi possiamo andare e c'è sempre un tiramolle infinito a gruppi già fatti, magari che hanno già iniziato a lavorare. Quindi, questo è un fattore che ricade sulle spalle sicuramente dell'organizzatore. Quindi, questo magari lo, lo potremmo misurare eh, come terzo KPI. Lo scrivo come obiettivo, che è qua avere eh, gruppi di dimensioni, team si chiamano di dimensioni. Uniformi, possibilmente vicine al massimo. E poi pensiamo come calcolarlo, ma adesso è ora di fare una pausa.